E buongiorno mondo 6.58 e sono già in pista. Ho salutato Ilaria che è stata preziosa in questa notte di gelo ad avermi ospitata, avermi rifocillato con un hamburger super. Ringrazio anche le sue figlie per avermi sopportato questa notte. E, e niente, lei ora andava al lavoro, portava le bimbe a prendere il pullman per la scuola e io sono partito direzione. Creva il cuore dove mi riaggancio di nuovo alla ciclovia del sole che stavo percorrendo ieri e vado verso Bologna. Non so ancora se fermarmi lì a Bologna, far la notte lì, poi da domani pensare agli appennini o se iniziare a affrontarli già questa sera e fermarmi da qualche parte. Non lo so, vi farò sapere strada facendo. Buona giornata a tutti! comunque ragazzi anche questa mattina siamo a meno un grado vi faccio vedere guardate qua meno uno e fa freddo freddo pedala Giappino che ti scaldi pedala ragazzi questa mattina è difficile pedalare perché la strada è tutta piena di rami meglio che vada vero Ragazzi, ho appena attraversato Creva il Core, carina, e adesso da qui ricomincia la ciclovia del sole. Ci vediamo sulla strada. A parte il fatto che la ciclovia in sé, la ciclovia del sole, è un po' monotona e noiosa perché come potete vedere tutta dritta senza grossi panorami perché ovviamente qua è tutta pianura la cosa interessante è ogni tanto infilarsi in qualche paesino e andare a visitare il paesino però ogni tot chilometri ci sono delle stazioni come questa qua dove abbiamo la colonnina per riparare la bici vari punti per la corrente ovviamente la fontanella con l'acqua come potete vedere qui io già sto scruccando un po' di corrente giusto per vedere se funziona e funziona e da questo lato qua invece c'è addirittura kit del pronto soccorso e defibrillatore due tavoli per fermarsi riposare mangiare quindi direi fatte molto bene fatte molto bene adesso mi fermo un attimino, carico il telefono e riparto ecco l'unico appunto che dovrei fare di questi gazebo veramente utilissimi è l'inciviltà delle persone come al solito si fermano si fanno la loro pausa sigaretta che è dovuta comunque ognuno può fare quello che vuole e poi buttano tutta terra così, sigarette, sigarette quando hanno un comodo bidone qua con tanto di posa cenere qui sopra e uno anche là in fondo sempre col suo posacenere e guardate qua tutto pieno tutto pieno uno due qua, qua ragazzi fate schifo fate schifo avete le comodità lasciate pulito come avete trovato siete degli incinini Rapido giretto per San Giovanni in Persiceto e sì, oggi me la sto prendendo un po' comoda, ma dopo vi spiego il perché. E adesso vado a rinfilarmi sulla ciclovia del sole. mi Mancano 27 km e sono a Bologna. Alla fine stavo dimenticando di raccontarvi il perché oggi me la sto prendendo un po' più comoda anche se sono partito molto molto presto avrei potuto fare un bel po' di chilometri credo che mi fermerò a 50 km in totale oggi perché farò tappa a Bologna dove mi ospita la super Eloisa Bardoziana Doc e cenerò con loro così mi riposo un po' oggi tappa proprio rilassante fortunatamente non c'è neanche il vento è tutta piana fino a Bologna mi mancano 19 km e così riposo un po' le gambe per le tappe che cominciano da domani sull'Appennino direzione Barberino del Mugello Arezzo e, e niente questo era l'aggiornamento adesso ho scritto Bologna Football per farmi suggerire un posto dove mangiare abbastanza economico come street food a Bologna mi ha risposto e mi ispira un sacco il Mortadella Lab e arriverò proprio per pranzo a Bologna quindi mi sa che vado a papparmi un mega panino con la mortadella Ragazzi, benvenuti a Bologna, andiamo a mangiare la mortadella. Ragazzi, sono arrivato a Bologna, esattamente nel punto dove finisce il tratto di ciclo via del sole, quello completato. Sono in questo incrocio qua, super trafficato. E adesso non mi resta che preparare la traccia più importante di oggi quella che mi porterà al Mortadella Lab perché è mezzogiorno e mi sta venendo una fame e a vedere le foto di quei panini vi mm, farò vedere eventualmente il panino che prenderò ah, dopo ragazzi Secondo voi il buon Giappino poteva essere fortunato? Direi di no, guardate qua. E che giorno è oggi? Lunedì. Niente, morta della labbra. Cerco un altro posto. Alla fine ho ripiegato per Murtadela che mi sembra un ottimo rimpiazzo. Mi sono messo davanti a San Giovanni in Monte, la chiesa, contro luce e ora mangio, finalmente. Eh, per un certo senso, lei video che non ha avuto a suo tempo la forza, la voglia di fare quello che fa lei e adesso è impossibile. E quando prende pioggia roba del genere come fa? Dice, eh, come mi bagno come tutti. Sì, ma poi come fa a arrivare bagnato dove dorme? Eh, penso guad... che vada in albergo terza, prima categoria. Eh per... no, non, non potrei permetterlo perché ma sono tanti questo, giorni questo. di viaggio, quindi, cioè andare tutti i giorni in albergo va a finire e che. Facciamo 30 km al giorno di media, non di più. No, faccio di più, comunque di più. Adesso no. li ho abbassati un po' perché. L appenino, l appenino è... Eh lì ne farò 50 to. Km per la prima, spero, ma? spero di sì perché sennò non finisco più, cioè voglio arrivare a Rezzi in 3-4 giorni massimo adesso. Eh, sono 60 al giorno, da qui sono 180 km. Per avere una grossa resistenza alla fatica perché Eh. 60 km di qui in questo momento almeno 20-25 di, di collina, di, per l'Appennino non è proprio pazzo. Ma. Ragazzi, non vi ho detto che sono arrivato a casa dei miei super warm shower, siete dei warm shower non ufficiali, si presentano da soli. Ciao, sono Luisa. Ciao, sono <ride> Stasera cena calabro bolognese. <ride> calabro, calabro. calabro calabro. Quindi stiamo facendo l'aperitivo con salsiccia calabrese. Salsiccia calabrese. Facciamo eh, un secondo con salsiccia calabrese. Però cotta, zucchine della Coppa, zucchine della Coppa <ride> non, calabresi. non calabresi e, fe, fe, fe e poi ci sono greca. i bocconotti di Mormanno come no, dolce. Bocconotti dolce. di mor... non Mormanno come dolce. <clears throat> e così. Come al solito, la gente mi vizia quando vado in giro, quindi metto su chili al posto che perderli pedalando. quindi così, questo qua, mangiamo. Ciao. Ciao.